Tutti amici di Non Aperti Questo vlog. Io sono il Gons Oggi sono qua per fare l'unboxing di un pacco Che mi ha inviato Digit Movies Con eh, I nuovi Spasmo Video eh, Era un po' che li aspettavamo e, e questi titoli Ho visto un po' di trailer Così sono veramente molto intriganti Da che parte si apre questo coso? Che Cazzo si apre Sì qua Allora una volta ho Tagliato edizio... <ride> ho tagliato un DVD una volta facendo questo lavoro, però la lezione l'ho imparata. Ecco qua. Allora, permesso che li devo ancora visionare tutti, sono quattro spasmo, mettiamoli un po' in ordine, e eh, non so molto di questi film, però ho visto... ho visto i trailer, ho scritto anche un articolo su non aprite questo blog.it, andatevelo a leggere, ci sono anche i trailer. Abbiamo Skinhead Alive di John. Killog. Vediamo se riesco a farvi vedere meglio dovrei togliere la carpa skin da live allora di John Killog. Allora vi spiego un attimo che cos'è, perché mi sono comunque scritto sull'articolo di cosa si tratta. È una horror comedy del 1990. Dove c'è questa famiglia di redneck capitata da una donna in sede a rotelle che fanno fuori insomma tutti i malcapitati e a un certo punto avranno a che fare con un detective che si metterà sulle loro tracce e deciderà di, di annientarli. E sarà insomma una carneficina. Le copertine sono sempre fighissime con il loro stile ormai. Conosciuto, poi c'è Ozone di eh, J.R. Bookwalker che abbiamo già visto con The Dead Next Door di cui trovate un, è un film di zombie veramente figo di cui trovate la recensione su non aprite questo blog.it Ozone sì questo è quello della droga Ozone di appunto Ozone è un action horror eh, praticamente c'è questa nuova droga in circolazione che fa diventare estremamente violenti Insomma le, la trama è abbastanza trita e ritrita Però Bookwalker è una garanzia Quindi sicuramente sarà molto divertente questo qua Devo dire che ho visto anche i trailer mi hanno intrigato parecchio Mi hanno intrigato parecchio Ozone che figata questo aspetta che tolgo questo è fighissimo ragazzi. questo è fighissimo guardate questo tizio qua cioè no è fantastico non vedo l'ora di vederli poi eh, back from hell di Matt Yasle Yasles Yaisle. aspetta questo si chiama back from hell di Matt Yasle del 93 eh, c'è questo Jack che vuole diventare un rockstar e fa il classico patto col diavolo e questa cosa poi si eh, insomma scatenerà tutta una serie di eventi splatter e eh, violenti che, che il protagonista sarà costretto ad affrontare davvero molto intrigante sono tutti molto cioè sono veramente tutti e quattro titoli che mi intrigano tantissimo Devo ammettere che questo è un genere che io amo, amo tanto e, e mi piace vederne a volontà. Ultimo, ultimo, ma non assolutamente meno importante, perché se ne ho sentito parlare sempre molto bene in termini di follia, demenza, splatter, violenza e qualsiasi altra cosa: di Steve Bellot. Bride of Frank, eh, c'è cioè questo tizio burbero, violento, disgustoso, insomma un essere veramente immondo che a un certo punto decide di mettere un annuncio per trovare moglie perché insomma pure lui ha bisogno di una dolce metà che riempia il vuoto che ha dentro è solo che appunto le candidate che risponderanno a questo annuncio poi... Verranno scartate in un modo piuttosto cruento insomma penso Questo è quello, di, quello che ho capito della trama Insomma c'è sempre un sacco di roba Contenuti extra Qua non riesco a capire bene cosa c'è nel, nella parte dietro Però sicuramente roba che ha a che fare con gudella e insomma questi qua sono i film eh, Chiamiamolo un po' anche aggiornamento della collezione Nel senso che sono gli ultimi arrivati Ringrazio Digitmovies per avermeli inviati e, Sono The Bride of Frank Back From Hell metto così perché sennò c'è un mega riflesso Back From Hell eh, Ozone E Schiene da live, ma solo per le copertine, sarebbe da prenderli tutti. Ma gli Spasmo, secondo me, sono da collezionare in assoluto, quindi vi lascio i link in descrizione per acquistarli. E dei prossimi. Giorni eh, li guarderò e ne parleremo in varie occasioni niente questo è tutto ragazzi vi invito anche a Comprare se volete la, la felpa eh, The congiuriano is not my friend il cappellino e la maglietta o anche solo una delle cose eh, sul sito I love taboo dove mh, Trovate appunto L'abbigliamento ufficiale dell'anticongiuriano quindi vi lascio il link in descrizione per acquistare la felpa, la maglietta e il cappellino, il cappellino E per acquistare i quattro film nuovi della Spasmo Video che ha pubblicato Digit Movies Se il video vi è piaciuto mettete like, se non vi è piaciuto mettete like lo stesso Se vi sto sulle palle iscrivetevi al canale Così potete venire a mettere dislike ogni volta che vi pare